Finalmente a Ostia e in realtà in tutto questo tempo devo dire che il prefetto veniva da noi, per cui oggi invece sono venuta io. In questi mesi abbiamo lavorato molto, loro hanno lavorato tantissimo soprattutto sulla situazione delle spiagge. Mi hanno fatto vedere un progetto molto interessante sul quale abbiamo lavorato e che partirà a breve, è la nuova organizzazione delle spiagge libere. Eh, hanno fatto un grandissimo lavoro che è ovviamente ancora in corso su tutte le, su tutte le, le concessioni, su tutti gli, gli stabilimenti. Abbiamo parlato quindi prevalentemente del litorale, del lungomuro, abbiamo parlato della situazione degli appalti delle strade che insomma, sono in fase di aggiudicazione sono stati assegnati eh, sono stati impegnati già insomma cifre notevoli, parlavamo di oltre un milione? Oltre un milione di euro, ci sono sì. stati già impegnati nei prossimi giorni, spero possano cominciare i lavori di sì. chiusura del pubblico, ovviamente è una gara aperta e cominceremo a da dare più grani. Il rifacimento proprio delle strade, ci sono stati in questi, in questi mesi anche dei cedimenti in alcune zone, sono, è già stata contattata la CEA, in realtà lì si è trattato di un problema di fognature, sono già in contatto con la CEA che sta ovviamente ehm, predisponendo un po' tutto il, il progetto per il rifacimento delle fognature dove ci sono stati dei crolli, quindi insomma un municipio che in realtà ha lavorato tantissimo soprattutto scontrandosi con una malavita che possiamo dire a tutti nota e quindi ha incontrato non poche difficoltà. Non è concluso perché abbiamo parlato di un terzo delle cose sì. che stiamo facendo, abbiamo parlato delle cose urgenti. Poi ci sono altre cose che stiamo portando avanti insieme con il sindaco, anche se sì, sì. in silenzio, ma che riguardano tutto il territorio, anche delle opere pubbliche molto sì. importanti che a breve partiranno, come la ristrutturazione dell'ex Gil, mm -hmm. con il quale abbiamo lavorato insieme con il governo, con la regione, con il sindaco. Sì. E quindi speriamo di far parte... il piano periferia, no? Quindi sono i, fa parte dei 18 milioni, dei 18 certo. milioni che abbiamo avuto dal governo, in più con la regione abbiamo avuto questo piano per rifacimento di un lungo tratto del, eh, eh, del lungomare, nel quale è previsto delle opere che riguarderanno anche il lungomuro. Possiamo dare un liberi. appuntamento al primo maggio per parlare sì, per... un po' delle spiagge libere e dei nuovi bagnini? Al primo maggio cominceremo il primo tassello di questa nuova sì. gestione delle spiagge libere che stiamo inaugurando. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.